In questo Gran Galà di Roma, del primo weekend di marzo, ho visitato con somma soddisfazione la sala di Remigio Capecci, che ospitava anche l'ultima creazione di Massimo Cives, lo storico giradischi americano a puleggia Ricco Cut, che viene proposto con modifiche decisamente high-end sul motore, che ora è trifase, sulle sospensioni, sulle pulegge, sulla base e anche sull'alimentazione, è trifase anche questa ovviamente. Per avere un'idea della cura maniacale di questo prodotto, osservate il monumentale flight case a corredo. Oh, che meraviglia! Guarda, questi sono dei contropiatti per proteggere la graffita. Qui a, alloggiano i, i gommini delle, c è, c è. dei piedi dei giradischi e appoggia il motore. Il 334 di Cives era inserito in un sistema di Remigio Capecci che facciamo descrivere direttamente al progettista. Mi dai una descrizione di questa meraviglia che abbiamo ascoltato? Questa meraviglia, sperando che sia una meraviglia, sì, è sì, cioè... così composto, un preamplificatore, fono, a valvole, tutto completamente a valvole, e per cui tutto specificatamente volutamente a valvole, preamplificatore con 9 valvole, MC attivo, quindi non c'è lo step up, è il famosissimo step up, certo. eh? Eh, il preamplificatore è a valvole in linea, due telai, per cui abbiamo la... ah, una specifica grande del preamplificatore è il RIA passivo LCR, impetenza costante, tipo la Tango, però è a 7 km, non è a okay. famose, i canonici 600 ohm della, della Tango. Questi sono fatti da noi a mano, selezioniamo, selezioniamo i componenti, eccetera eccetera. Questa è una delle caratteristiche più grandi della, del, del, del, del pianofilio. In linea è il più corto possibile, il segnale entra qui ed esce lì, per cui fa in tutto 20 cm o poco più di percorso dentro il campiatore, tutto il resto è l'alimentazione che è il, il nodo principale, fondamentale di qualsiasi amplificazione, perché noi alle casse gli mandiamo la corrente elettrica modulata dal segnale, per cui quella arriva alle casse, per cui più ci lavoriamo sopra e più riusciamo ad ottenere un suono più possibile, limpido, pulito, eccetera. Passiamo all'altra sorgente che è il convertitore, mm -hmm. è un convertitore uscita a valvole, bilanciato, completamente bilanciato, 5 toroidali, clock, è una, è una gran macchina, sì. è dentro ha praticamente due telai separati, uno sotto con la parte con i trasformatori dell'alimentazione, la parte superiore sopra. e tutta la gestione dei segnali. USB 32 bit, due ingressi speed if, ingresso speed if ottico, ingresso SM, quello USB e il prodotto. E in più c'è, che non è stato ancora messo implementato, all'ingresso i 2S per potersi attaccare con le meccaniche di questo Nel senso moderni. che basta solo la presa o serve una scheda per mettere no, l'ingresso i 2S? Sì, lo devo, devo soltanto metterlo come commutazione, devo okay. fare la commutazione, okay. però è già tutto predisposto. Sì, si, si può fare. Okay. Si può fare, è predisposto. Questa è una meccanica, una, una meccanica su MIA, un prototipo unico per il momento e come tutto il resto, perché faccio solo prototipi, per cui costruisco prototipi Questa è una meccanica basata su un'ottica Sony, su gestione Sony e Pure quick clock, trettoloidali, c'è un, un suo perché al tutto questo Sempre per tornare il corso di dati, una tensione, una pulizia, le possibile sofisticata ma non corrotta però silenziosa in modo che le sorgenti lavorino nella maniera più più pulita possibile il tutto poi viene amplificato dai finali monofonici questi qui sempre a valvole oltre 100 watt rms canale non sono un fiscale della misura per cui 102, 110 100 Vabbè, l'ordine di grandezza è quello certo. l'ordine di grandezza è quello e è una gran macchina, è un push-pull parallelo a pentote, collegato a pentote, non è in ultralineare, non è messa a triodo, è collegato okay. molto poco usualmente a Pentode. e Doppio trasformatore di alimentazione, trasformatore di uscita con il c eccetera. Tanta roba! Wow! <ride> Vabbè diciamo anche qualcosa sui diffusori. Eh. Sì, a questo punto i diffusori, questa è un'altra un delle mie idee che mi vengono mentre la, mi vengono uh, lavorando sulla cosa. Il diffusore è così composto, è un tre vie, anche se poi ci sarebbe la versione semplicemente con la parte, la parte alta, per cui diventerebbe un due vie, okay. ma non con questo ufere che è un, è un medio. E la parte bassa è la parte, è diciamo, la, la forza di questo diffusore, la parte bassa che è, è orientabile, per cui si riesce a adattare un pochino all'ambiente, si riesce a a cercare di mitigare un pochino i problemi ambientali che abbiamo tutti nel soggiorno nella certo. non tutti abbiamo la, la possibilità di avere la, la cosa, insomma, di avere una stanza dedicata all'audio certo.